Ecco Allora Riccardo io direi di partire eh, con te, ce ne proponi due tra l'altro questa settimana, partiamo dal top bonus su Intesa San Paolo Sì due profili diversi mm -hmm. uh, Valentina e poi spieghiamo anche le motivazioni Allora partiamo dal primo top bonus su Intesa San Paolo eh, Codice ISIN DE000HV8CF17 Si acquista poco sotto la parità 99,79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 Uh, teme che intesa uh, possa tendenzialmente rimanere tale o comunque possa subire una fase di debolezza uh, rimanendo però al di sopra degli 1,67 che è il valore barriera in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 composto da Enel, Eni e Intesa uh, San Paolo. Li citava prima in realtà Riccardo, insomma sono i grandi gruppi su cui poi uh, gli italiani vanno a puntare.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 da considerare insomma ecco Riccardo un commento insomma da, da parte tua su questo tipo di strumento ecco, qui abbiamo un paniere eh, di prodotti certo. quindi ha fatto...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 Uh, minus pregressi oppure ulteriori posizioni in perdita, insomma, così da non preoccuparmi di quello che è l'andamento dei sottostanti, mm -hmm. perché tanto mi pago indipendentemente dall'andamento Dalla del, del sottostante mm -hmm. o del paniere sottostante. Chiarissimo.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 Eh, Riccardo sì, ti sì. perdona, vedo eh, che annuisce, sorride e ti perdona. Assolutamente sì. Vado, vado a braccio e quindi ogni tanto portate pazienza ma perdo un pezzo. Ma Ci mancherebbe. Pe... Allora, eh, dicevo sì, il secondo è una, è una struttura particolare, è, è un certificato express, un certificato che ha fondamentalmente una eh, caratteristica, una peculiarità fondamentalmente,